Parliamo di Super Bonus, via libera definitivo del Senato al decreto sulla cessione del credito. Vediamo cosa cambia nell'appuntamento con informazione fiscale. Rosi Delia, buongiorno. Buongiorno Vicky e buongiorno a chi è in ascolto. Parliamo ancora una volta del super bonus. Eh, torna ad essere eh, attuale eh, perché eh, lo spunto arriva dal test della conversione in legge del decreto cessioni. Il decreto che a metà febbraio ha messo fuori gioco appunto la cessione del credito e lo sconto in fattura per poter beneficiare dei bonus edilizi e che ora conclude la sua corsa al Senato. Il test di conversione in legge è diventato... L'occasione per aggiustare il tiro su diversi fronti, quindi non solo per eh, regolare proprio questo eh, blocco che c'è stato a febbraio, ma anche per intervenire su altri punti. Sono diverse le eh, novità che sono state introdotte durante i lavori eh, parlamentari. Eh, in particolar modo, facciamo una carrellata delle, eh, delle principali: vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura alcune particolari tipologie di lavori. Eh, ad esempio, gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, ma anche gli immobili danneggiati dai terremoti, dal, 2000, dal 2009 e dall'alluvione nelle Marche, eh, possono ancora accedere alle modalità ehm, alternative alla detrazione per fruire dei bonus edilizi e con alcune precisazioni normative rientrano in gioco anche eh, le onlus, eh, gli istituti autonomi eh, case popolari e eh, l'edilizia libera. Eh, spicca poi tra le novità anche lo slettamento del termine del 31 marzo 2023 per poter beneficiare della detrazione al 110% per gli interventi interventi su billette unifamiliari. La possibilità di arrivare al 30 settembre 2023 per eh, il pagamento e per i lavori è riservata a coloro eh, che lo scorso 30 settembre avevano già realizzato eh, una parte, il 30% degli interventi. Quindi la scadenza che Inizialmente era fissata al 31 marzo, passa al 30 settembre 2023. Eh, ancora una novità importante riguarda la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito che può essere effettuata anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo, se la cessione è eseguita a favore di banche e altri intermediari finanziari entro il 30 novembre, pagando una sanzione del, uh, di uh, 250 euro e quindi uh, potendo beneficiare della cosiddetta remissione in bonus. Eh, per risolvere poi la questione della capienza fiscale viene introdotta la possibilità di dividere il, il beneficio a cui si ha diritto eh, solo però per le spese del 2022 in 10 quote annuali anziché 4. La possibilità è prevista eh, dal periodo d'imposta 2023 e quindi dalla dichiarazione dei redditi 2024. Infine, un'altra novità eh, importante, eh, viene introdotta la possibilità per banche e assicurazioni che hanno esaurito la capienza di utilizzare i crediti del super bonus eh, sotto, sottoscrivendo BTP, buoni del tesoro poliennali. Eh, con questa misura si prova anche ad affrontare la questione dei crediti incagliati e quindi eh, non soltanto del blocco improvviso della eh, cessione dello sconto in fattura eh, eh, che si è verificato, lo scorso uh, febbraio uh, si interviene quindi con dei correttivi per uh, sbloccare quei, cre quei crediti che sono rimasti nei cassetti fiscali di banche, imprese e contribuenti. Dobbiamo dire però che anche questo pacchetto di misure, questo uh, testo di conversione uh, il decreto 11 del 2023 ha eh, tutto l'aspetto di essere un nuovo tassello in un panorama normativo complesso ma non di certo eh, l'ultimo tassello, quindi eh, prevediamo di eh, tornare ancora su questo tema con ulteriori novità. Ma certo che sì, cara Rosi Delia, super bonus, noi torneremo a parlarne perché poi su certi temi c'è sempre qualcosa da dire, da puntualizzare, da ribadire. Grazie Rosi Delia, Informazione Fiscale.